Andrea, siamo arrivati quasi al Natale e quindi sotto l'albero c'è un pacco. Te lo lancio, mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche. Non ti chiedo nemmeno se stai bene. Eh Ormai siamo di notte, di effetti, quasi. Vai. Mm. Guarda. Ma ce l'hai qualcosa per eh aprirlo? Sì, eh sì, sto pensando proprio a quello. Vado? Vai. Guarda, non ho perso la mano. Hai visto che ho cambiato la copertina del canale per mettere il coniglio, la tua amica e allieva Francesca, Cosimo e poi una scarpa misteriosa. Di che scarpa stiamo parlando? Oddio. Eh, questa mi sembra un po' più carrozzata. Immagino, no. Immagini bene, secondo me. La ultima, la Wave ultima? No, no mia... Beh, Non avrei detto la Sky però eh. Se c'è la Sky non avrei detto era la Sky E se invece è la Sky, la Sky 6 L'hanno cambiata un po' questa, roba, questa parte qua era simile ma non l'ho sentita con le dita E eh, mi sembra un po' meno carrozzata rispetto alle vecchie Sky eh, Avrei detto quasi davvero una ultima Perché eh, come si dice... Un pochino sembra più bassa, un po' meno ammortizzata, un po', un po' meno cushioning. Ma quanto pesa secondo te? Non tantissimo, sai che secondo me 260-270. Ascolta, facciamo una cosa: due minuti di brainstorming, poi te le provi e mi dici se stesso numero quanto pesa e poi, poi vediamo, ok? Sì, non troppo perché sennò no andiamo a finire che la facciamo a mezzanotte oggi. Va bene, a dopo. Ciao! Ciao! Andrea, abbiamo illuminato dietro, quindi secondo te quanto pesa questa scarpa e soprattutto stesso numero o mezzo numero in più? Te l'ho detto secondo me è 260-270, è abbastanza leggera, mi sembra davvero un po' più smagrita e no direi stesso numero ma da valutare quasi il mezzo numero in più, è bella fasciante, chi vuole una scarpa larga forse deve valutare per il numero in più, se no. Cioè, conta che una tomaia, ha una tomaia molto tra virgolette leggera quindi non dà troppo fastidio si sente che è fasciante ma non è opprimente e cosa ne pensi del battistrada che solitamente era molto interessante e comunque eh, durevole come l'hai visto? Ah, sicuramente sarà dure, durevole mi sembra un po' meno intagliato rispetto a, al solito ma voglio dire per una scarpa per fare i lenti, una scarpa pensata per correre sopra sicuramente 4,30 direi che va bene così, io mi copro che ho freddo e invece come hai visto l'intersuola ora sai che abbiamo a disposizione il famoso durometro secondo te è una scarpa più morbida e come l'hai vista? E adesso col, col durometro dovresti fare qua sotto dove c'è questo robo rosso eh, un tessutino perché sembra, sembra lì che sia davvero molto più morbida la schiuma all'esterno è come se, come se avesse una corazza quindi la parte interna è coperta dalla gomma Ma dal tuo punto di vista invece come l'hai vista correndo qua in giardino il coniglio si è già ritirato perché fa freddissimo e tardissimo Direi non morbidissimo perché comunque è una scarpa che deve, deve, tenere, deve sostenere Sicuramente comoda e secondo me diventa morbida per, per pesi sopra i 75-80 kg. A livello di flessibilità invece come l'hai vista e che sensazioni ti ha dato nello, nello scatto? Guarda non è inchiodata ma non è, non è molto flessibile. Um, guarda da qua in avanti è tutta bella carrozzata, cede davvero poco e quindi diciamo che deve essere una scarpa stabile. lo è. E invece come hai visto la tomaia e la ritieni avvolgente e poi soprattutto la conchiglia che sensazione ti ha dato. La conchiglia non dico a che scarpa assomiglia ma me la ricorda proprio tanto, è dura molto molto dura, cioè non si riesce a piegare minimamente e la tomaia di per sé è molto avvolgente, nell'avampiede te l'ho detto prima non è opprimente, mi piace. Sembra quasi una, un NIT, anzi è un NIT qua in, nella zona dell'avampiede, invece dietro diventa una bella tomaia pesante e, so, e sostenuta. E secondo te Andrea a chi adatta questa scarpa e a chi la consiglieresti? Beh, sicuramente è una scarpa per chi deve fare delle corse lente lente E è una scarpa per gli oversize, quindi sopra i 75 kg sicuramente. Invece, per quali distanze e ritmi la utilizzeresti? I ritmi, te l'ho detto, a parte che essendo così un po' più duretta del solito, me la sentirei bene anche al piede per fare delle corse svelte. Sicuramente per, per le corse di tutti i giorni, per i rigeneranti, per i lunghissimi maratona, secondo me ci casca fagiolo. Secondo me è ottimo in questo periodo dove bisogna macinare chilometri. Una scarpa protettiva per fare i lenti ci sta e ai ritmi difficili un po' da dire, però quelli del lento. Hai provato l'anno scorso le Sky 5, metto qua sopra la recensione completa, sappiamo che questa scarpa è comunque molto durevole secondo te per quanti chilometri la potresti utilizzare? Sai che per, per quegli atleti che gareggiano poco, quelli che vanno a farsi le, le tapasciate e altro potrebbe essere una scarpa unica, ho paura a dirlo perché dopo ho visto delle scarpe in condizioni pietose però sicuramente più degli 800 km volendola si può tirare questa scarpa poi ovvio ho peso 95 kg, corro 7 al km, le, le dispo dopo... dopo, dopo più di 500 600 km quindi bisogna sempre un po' valutare però un atleta relativamente leggero se le può portare per tanti chilometri invece a livello di stabilità come l'hai vista e eh, la ritiene utilizzabile anche per coloro i quali avessero qualche piccolo problema di pronazione sì, sì, lievi pronatori o oh, pronatori leggeri di peso, secondo me la possono usare tranquillamente, è una scarpa molto stabile, quindi sì, assolutamente. Va bene, nei giorni prossimi sicuramente una volta raggiunti i 100 km faremo la recensione completa, aspettatevi anche nei prossimi giorni quella del Rider 26, eh, vabbè, eh, grazie Andrea. Divertiti a Pisa, ci vediamo alla prossima. Mm, credo che non ci sia niente di divertente a Pisa, devo solo portare a casa la pelle. Speriamo. Sarebbe interessante comunque eh, che poi magari ci raccontassi, non oggi perché fa troppo freddo, come fare quattro maratone in un mese e mezzo. Mm. <ride> vediamo, vediamo se la riesco a chiudere questa. Va bene, io, io non ci sono, non ti filmo, quindi non ti posso portare sfortuna. Ciao, alla prossima. Ciao.